Presidente, cercherò di essere il più breve possibile. E, mh, questo è un emendamento molto, eh, molto importante e riguarda un argomento che è caro a tutti, riguarda la vita degli anziani, il benessere della vita degli anziani. E appunto per raggiungere questa eh, ricerca del benessere delle vite degli anziani, perché se ultimamente eh, sono sempre di più le persone che eh, innalzano eh, la loro età e riescono quindi ad avere una vita più lunga e altresì eh, molto importante cercare di, fa di fare in modo che questa vita prolungata rispetto eh, ai decenni passati possa però svolgersi nel miglior modo possibile <coughs> possa cioè eh, essere eh, vissuta in modo il più possibile sano, autosufficiente e vivace e, e, e, con, e con tutte le possibilità che eh, la, la nostra società ci offre. Quindi eh, è molto eh, importante inserire questa, eh, questa peculiarità, anche perché so che anche i colleghi sono molto eh, vicini a questo tema. E volevo però con l'occasione, visto il tema, rassicurare il collega Figliomeni e anche gli altri che. Eh, hanno più volte chiesto il, il regolamento dei centri anziani che avre, avremmo che. È che abbiamo protocollato all'epoca e che stavamo in, in addirittura ad arrivo, lo siamo, purtroppo lo stiamo rivedendo perché sono uscite le linee guida della Regione su questo, eh, su questo regolamento e, e quindi stiamo cercando di uniformarlo accogliendo le cose che riteniamo possano essere accolte. Quindi volevo anche rassicurare che anche su questo fronte eh, a breve avremo eh, delle notizie. Grazie.